Ciao, benvenuti in un nuovo video e soprattutto in una nuova tipologia di video perché oggi apriamo insieme il calendario dell'avvento di Bottega Verde allora, era una tipologia di video che ho iniziato a vedere eh, da un po' qua su YouTube soprattutto nel periodo dello spacchettamento per vedere non tanto gli spoiler ma per capire se in... Eh, ci sono dei prodotti validi, se sono sciocchezze, se vale il prezzo, se ci può piacere da prendere oppure no da provare. Allora, io eh, sono solita usare, usare, prendere un calendario dell'avvento all'anno e aprirlo giorno per giorno su Instagram. E quindi, no, ancora sinceramente non l'ho scelto, non lo so, ma mi piaceva questa tipologia di video. Poi, sono capitata per caso da Bottega Verde e ho visto intanto che avevo un codice sconto del 60% su tutto, perché eh, hanno rinnovato il negozio e quindi è stato chiuso per due settimane, quando l'hanno riaperto c'era lo sconto del 60%. Io ho fatto un giro perché ero, volevo vedere il negozio nuovo, ero carina, ok. e eh, questo sconto gli ho chiesto se valeva anche sul calendario che ho visto, ma ha detto di sì quindi ho detto io il calendario dell'avvento di Bottega Verde non lo voglio prendere perché l'ho già preso anni fa e i prodotti più o meno sono sempre quelli però scontato del 60% sì, per farvelo vedere a voi e per vedere cosa si trova dentro allora non ve l'ho detto, tanto scusate ma pesa tantissimo è così, il prezzo, allora dietro c'è lo spoiler ma io tengo la fascetta perché assolutamente non voglio sapere lo spoiler il prezzo è di 49,90 euro, ma capite che io l'ho preso col 60% di sconto e quindi ci sta per vedere. E poi, dato che mi è piaciuta questa idea, ho detto sì, voglio provare, e anche per farvelo vedere a voi se può valere o no, ho detto, mh, mi piaceva l'idea, ma non, eh, non volevo mettermi a comprare tutti i calendari dell'avvento, anche perché io prendendone uno all'anno se no me li bruciavo tutti in una volta non mi andava ho provato a chiedere all'agenzia qualcosa mi hanno proposto qualcosa mi avevano già proposto invece quando sono andata alle masterclass delle varie aziende e oppure quando le ho fatte online e ne, vedi, quando mi hanno contattato per le cose natalizie e ho visto che è una tipologia di video che riesco a fare come spoiler per un mesetto quindi ho pensato: non lo so per adesso, ma se vi piace l'idea, io intanto partiamo con questo, così vediamo cosa c'è dentro. Lo appoggio perché pesa tantissimo. E nel penso di farlo, ne farò uno a settimana e estrarrò una persona a caso per ricevere qualcuno dei prodotti contenuti quindi anche per farvi un regalino pre natalizio a voi non serve fare niente semplicemente essere iscritti e soprattutto guarderò quelle che sono solite i commenti ma fatemelo sapere perché voglio fare un po di regalini anche a voi e niente io direi che adesso questo è il primo quindi ditemi voi come meglio ma iniziamo a spacchettarlo quindi la prima cosa che facciamo è togliere questa fascetta, e guardiamo il calendario, che è natalizio per eccellenza, è bello, è molto molto bello, dunque io non so se è una tipologia di video nuova per me, quindi fatemi sapere voi, far flessissimo, lo so, fatemi sapere voi, se preferite le caselline in numero, 1, 2, 3, 4, oppure se vado a file per non spoilerarvi tutto. Eh, io in questo caso, come faccio? Tengo qui? Tengo giù? Lo Tengo qui? Non lo so. Io in questo caso le apro così con voi. Poi nel post mi fatemi sapere voi se preferite più random per, per, perché mh, è troppo spoiler, se preferite... Mh, che non, non le apro senza farvele vedere, quindi le apro da giù e ve le mostro, ditemi tutto voi. Io in questo caso, boh, primo calendario, proviamo così. Allora, andiamo in ordine con la 1. C'è la 1? 1, eccola qua. E nella 1 abbiamo mm, il, la lima a quattro facce sempre utile. Poi così riesco a, a vedere di aprire tutte la 2 se la trovo, ma lo vedete bene così il calendario? Aspettate! Meglio la 2 è qui. Okay. uh nel 2 c'è già qualcosa di interessante profumo deodorante al iris da 50 ml ci piace poi andiamo nella e eh, man mano magari le tolgo così vedo i buchi la 3 qua uh. bagno doccia limone e agrumi da 50 ml, ci piace, 4 che è questa piccina, è piccolissima, però il bello è che vengono fuori davvero molto bene le mascara volume extra black, è una mini size da da. in mini size eccola qua poi abbiamo la 5 se la vedete prima voi avvisatemi eccola qui e nella 5 mh, estratti di bellezza ah, scusate questo qui pelli miste, acqua, micellare, viso, occhi e labbra, bello, da 50 ml, 6, qui sotto, cos'è, cos'è, cos'è, uh, tiaree, bagno doccia, eccolo qui, e da, è piccino, si, sì, una mini size, ma è da 50 ml, quindi neanche troppo mini size. 7, e questo calendario vi avviso che sta continuando a pesare tanto. Uh, Latte corpo alla rosa. Ecco qui. Sempre un 40 ml. Non suoccio, non annuso e non apro niente perché, come vi ho detto, qualcosa andrà in regalino a voi. Quindi non apro i prodotti. Eh, 8. Che è questa? È grande la 8. Allora, è grande, ma troviamo un maschera contorno occhi defaticante eh, per i contorno occhi, tutti i tipi di pelle. È questa qui. Quindi una monouso che ci serve sempre. 9. Uh, è vero che ha anche gli smalti. Questo è un mini smalto gel shine da 5 ml. Carino. Molto carino. 10. Siamo già al doppio numero. Uh, eccola qui. bello cos'è vieni fuori vieni fuori ecco questa è la prima che non riesco a prendere ecco così uh, crema mani mattino d'inverno bella da 30 ml ah questa è una di quelle edizioni natalizie bellissima fa un sacco di riflesso ma è stupenda e ora inizio a capire perché è così pesante, scusate ma devo farvelo vedere, perché dentro ha tantissimo cartone, quindi è super super super imballata bene, cioè, wow, super, 10, quindi adesso abbiamo diciamo, la 11 che è qui, mm. effetto lifting, crema viso anti età, effetto lifting immediato, pelle da normale a secche, 20 ml, 12, mi sta piacendo questo calendario, lo ammetto, ecco qua, estratti di bellezza, lampone, mirtillo, crema, viso ricca, per pelli secco, delicate, 20 ml, Poi andiamo alla 13, è piccolissima la 13, che cosa ci sarà dentro? Cos'è? Pinzette per sopracciglia, deliziose, ora vedo se riesco almeno a toglierle dalla busta senza aprirle per farvi vedere la decorazione devo appoggiare il calendario carine carine e per il resto non ho trovato niente sciocchezze perché la lima le pinzette e ci piace riprendiamo questo calendario siamo alla 13 quindi 14 ehm, qui Uh, bella anche questa oh, che bella. ecco qua crema mani aria di festa sempre un 30 ml questa è l'altra edizione natalizia quindi ci piace tanto le mettiamo qui e poi andiamo alla 15 eccola Aloe, gel detergente viso da 30 ml, questo è molto buono, ve lo dico subito, e poi andiamo alla 16. Mm, forse è il primo prodotto che non mi piace. Nero d'Ambra, shampoo doccia con estratto di legni pregiati da uomo, è un 50 ml questo potevamo evitarlo però ci sta nella 17 Oh, uh, vaniglia nera crema mani da 30 ml io amo adoro di più la crema mani alla vaniglia nera e andiamo alla 18 Ci sta Yaluron Plus SPF 15 crema viso effetto filler da 15 ml. Ci sta che sia così piccola perché è molto ricca, l'ho già provata e ne basta davvero poca. Quindi ci sta e adesso andiamo alla 19 che è qua di fianco. Stupendo. È un Shiny Lip Gloss da le quantità adoro perché non ci sono mai le quantità eh, amarena per lato. stupendo e quindi potremmo avere il prodotto natalizio speriamo che ci sia altro vorrei, vole, vorrei un rosso però non lo smalto rosso vabbè andiamo al 20% siamo già a numero con il 2 davanti, quindi quasi finito. E qua abbiamo... Aloe bagno doccia da 50 ml. Ci sta. 21. Oh, ma è quasi finito già, no? Mi stava piacendo questa cosa, 21 oddio cosa carina inutile ma carina una spugna una blender una spugna da trucco non lo so a forma di alberello di natale inutile inutilizzabile ma deliziosa e andiamo alla 22 ma ci sta questa è una, una mini size della matita occhi intensa con cera d'api e vitamina E eccola qua nera ci sta e 20 cosa ho aperto? ho aperto la 22 quindi 23 abbiamo già finito mi stava piacendo, forse un po' meno a voi perché mi state annoiando, non lo so, fatemelo sapere, bello, allora, estratti di bellezza, salviette struccanti, viso, occhi e labbra, la confezione da, da non so quante salviette, non c'è scritto, ma assolutamente da provare, per tutti i tipi di pelle, ecco qui, ed è... Pratico anche da portare in viaggio, in valigia, in borsa. Ultima casella, la 24, la apriamo in diretta assieme. Ora guarda che cosa c'è. La 24, quindi il giorno della vigilia, abbiamo Argan del Marocco, latte corpo, pelli da normale a secche, 30 ml. Allora... Il calendario finito pesa sempre tantissimo cosa abbiamo trovato abbiamo trovato le creme mani il um, prodotti corpo prodotti ci piace ci piace perché di sciocchezze non ne abbiamo trovate l'uniche cose accessori che abbiamo trovato è la spugnetta che è inutile ma deliziosa la lima in quattro fasi il blocco e le pinzette tutte cose molto utili tutto ovviamente in mini size. Ho apprezzato davvero tanto che abbiano messo le due creme della collezione natalizia. Ottimo, ci sta. Più le mini size solite, ok. Di smalti ho apprezzato che ce ne fosse solamente uno perché normalmente ce ne sono tantissimi. Mi piace. Unica cosa nella casellina del 24, la vigilia, non avrei messo una crema corpo, magari avrei messo il gloss visto che è un bel colore, eh, unica cosa, però è un calendario che sinceramente mi è piaciuto, il valore per, mm, abbiamo anche dei prodotti interessanti da provare, il valore di 49,90 euro per me ci sta, è bello, fatto bene, ben imballato, io mi ricordo che l'ho preso una delle prime volte che è uscito, eh, i primi anni, e c'erano davvero tante così le dentro tipo eh, gli elastici o dei, le porta etichette, le porta per i regali o um, dei nastrini per i pacchi, ecco cose un po' inutili questo invece è un bel calendario, Sì, ve lo consiglio e sì, se non fosse che sinceramente quasi tutti i prodotti già li conosco lo avrei preso però ehm, li conosco tutti, li conosco tutti direi che Sto guardandoli però, tranne la crema Mani che non ho conosco perché sono edizioni limitate. Tutto il resto li conosco, però li apprezzo, li apprezzo davvero tanti, e ovviamente ci sarà qualcosa per voi qui mm, quindi lasciatemi un commento se vi interessa. E basta, basta, non, non vi faccio scegliere se è più prodotto make up o più prodotto skincare perché farò un misto e tanto è un calendario adatto a tutti gusti perché c'è il prodotto per il creme viso e bagno doccia il profumo lo struccante le creme mani le creme corpo mi è piaciuto mi è piaciuto si sì, promosso e adesso voglio sapere da voi intanto se vi piace questa tipologia di video si sì, lo so online c'è tanto però mi è piaciuto farlo Mi è piaciuto farlo così poi voglio sapere da voi se vi piace l'idea di aprire il calendario assieme a me oppure se preferite che vado in ordine casuale per non spoilerarvi troppo, altra cosa se preferite che lo apro sotto e vi dico solo ad esempio i prodotti che trovo per mostrarveli senza fare spoiler, e se lo prenderete, perché vi faccio adesso questi video? Perché con il Black Friday cioè, ci sono davvero tanti sconti, quindi perché non approfittarne? E niente, io spero che questo video abbia avuto un po' di compagnia,